Banana. In botanica, la banana è la bacca della pianta del banano della famiglia delle Musaceae. La banana Cavendish, ovvero la comune banana gialla dal sapore dolce, è la variante maggiormente commercializzata nel mondo dagli anni 50. Dall'inizio del 1900, Bananea è anche alla base degli studi sulla slapstick comedy. Poi Alberto Sordi ne trae l'ispirazione per scrivere la sua «Mando vai se la banana non ce l'hai». Poi diventerà "Sugli sugli, bane bane, tu miscugli le banane». Poi «Come, Mr. Taliman, tallimi banana di Harry Belafonte». Poi diventerà un meme «I'm a banana, I'm a banana, going bananas, dare di matto». Ma cosa c'entrano le banane? Le banane centrano sempre, dice Banana Joe nell'omonimo film di Steno Combat Spencer dal nome Banana Joe. Banana sei è un film di Woody Allen, una serie televisiva britannica del 2015, un corto coi Minions, la serie animata Banana in pigiama, Banana Yoshimoto, c'è cioè una città dal nome Banana nel Queensland, a Capoverde, Kiriti Mati, Nigeria, Congo, un'isola, un lago e un fiume. Le banane sono ovunque. Le banane sono come un meme. Le banane sono contagiose. Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte. Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte. Contagiose come un'idea quando la ripeti per più volte. Le banane sono uno spettacolo che parla di idee, di diritto d'autore, di plagio, di creative commons, di wikipedia, dell'autoscatto del macaco, di macachi, di altre scimmie, di King Kong, di Cita, di Charlie la scimmia, del pianeta delle scimmie, del più grande uomo scimmia del prestocene, l'antropocene, l'evoluzione, l'evoluzione di un uomo, l'evoluzione di un'idea, l'evoluzione delle idee!